Io che faccio il rituale di Zazzaruga Sparate una freccia esplosiva proprio vicino ad un albero Se non spara, sparatene ancora di più Ho fatto esplodere quel porcello Se non esplode dovete arrangiarvi in un qualche modo, l'albero deve saltare in aria Ok, ora tecnicamente Zazaruga dovrebbe essere pronto ad infestare il mondo di Dunis Place. Fate esplodere il gatto Saltate in aria Fate esplodere il cane Zazaruga è pronto a mostrarvi Ai vostri orecchi Vi ha mostrato una scrofa Che dovete far esplodere Ho trovato una rovaina delle antiche città Fate esplodere tutti i cani che incontrate Non si devono avvicinare a voi Perché sono cani maligni Zazaruga mi ha dato cecità Io non posso vedere Senza che vedo ma sono raggiunto nelle città Antiku Trovate un modo per salire Zazzaruga vi impedirà di salire Già che ci siete mandati a quel paese Zazzaruga oh, oh mio dio Zazzaruga ha fatto del male alle povere pittime ah! Attenzione a Zazaruga! E alle sue eh, Alla sua rabbia <ride> È aggressivo Non dovete guardare È brutto oh. Oddio, questo posto è maledatto da tutta. Quello è il sedere di Zazaruga forse? Lì noto un'altra costruzione zazarughesca. Andate in modo corrente fino alla... cercate di far esplodere il sedere di Zazaruga. Anche se non esploderà perché Zazaruga è protetto dalle divinità ostrogote C'è una costruzione... Cioè, dicevo, c'è una costruzione zazarughesca. <susurra> Ok, non dovete mai salire su questa pressure plate Ragazzi, sto sentendo rumori brutti Non è normale, io stavo facendo un video simpatico Ma non è di più simpatico ora Oggi abbiamo imparante una cosa importante, mai provocare Zazzaruga e i suoi scagnozzi. Lasciate link, e un commenti per capire se io mi piaccio e iscrivetevi al canale. E ci si becca, boys and girls!